un giorno il vento di tramontana e il sole, l'uno pretendendo d'essere più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore che veniva innanzi avvolto nel mantello. I due litiganti decisero allora che sarebbe stato più forte chi fosse riuscito a levare il mantello al viaggiatore. Il vento di tramontana cominciò a soffiare con violenza, ma più soffiava più il viaggiatore si stringeva nel mantello. Il vento dovette desistere dal suo proposito. Il sole allora si mostrò nel cielo e poco dopo il viaggiatore che sentiva caldo si tolse il mantello. E la tramontana fu costretta così a riconoscere che il sole era più forte di lei.